Stai per iniziare dal vivo, stai per iniziare a trasmettere, stai per iniziare a trasmettere. Vediamo quando inizio. Oh, sto trasmettendo, salve, amiche ed amici. Ho trovato il tempo di fare una live qua che il pomeriggio la live del pomeriggio, però questa volta ho un argomento del quale parlare. Non è che metterò un'altra live del venerdì pomeriggio, del sabato mattina e volevo fare questo video ieri e volevo fare questo video ieri infatti nell'anteprima mi avrete visto pensieroso rosso nell'anteprima mi avete visto pensi rosso e adesso adesso mi vedete mi accomodo un po perché mi sono assettato Allora, è inutile dirvi quando freddo caldo freddo siamo subito è inutile dirvi che la troverete qua i video consigliati da me da me medesimo in persona e qua e qua Verete i video messi in evidenza in chiusura video le, i quadri di sono video consigliati da me medesimo in persona da me medesimo in persona adesso io qualche tempo fa non so se due o tre settimane fa una settimana fa ho trasmesso con Speaker eh, radio programma Poi in questi giorni ho trasferito qua su YouTube parlando di Montalbano, perché mi aveva colpito una sua dichiarazione eh, di Camilleri, perdono Mi ha colpito la dichiarazione di Camilleri e eh, aveva detto che qualcuno lo faceva vomitare. Poi io già volevo parlare di quella di quella sua dichiarazione che non mi è caduta bene nel senso che lui è, è un intellettuale, era un intellettuale e non può esprimersi in questi termini, deve esprimersi in modo colto per istruire la gente. E poi che parte dei suoi elettori, eh, parte dei de suoi del suo pubblico sono le gaffe della diretta, mi ero preparato sacco discorsi e poi parte del sarà questo raffreddore attivo parte del suo pubblico molto del suo pubblico magari hanno votato la persona che a lui gli faceva vomitare e ha risposto garbatamente scrivi che ti passa scrivi e vedi che ti passa ma lui non può uscire con te, non, pot, non, non avrebbe dovuto uscire con queste esternazioni mi faccio un like e una persona che mi segue però l'ha fatto allora criticavo questo aspetto suo eh, e pochi giorni dopo è stato internato in ospedale si vede che ha avuto proprio un uh, un, un senso di amarezza che questa persona eh, l'ha veramente scomposto che gli ha dato voglia di vomitare ma ha fatto sentire sentire male comunque eh, se ne è andato con lui un grande intellettuale una grande persona veramente è morto non so quanti anni abbia avuto perché molte persone me lo chiedono eh, 93 anni. Quindi aveva 93 anni. Io l'ho ricercato, ho messo nel titolo, poi me lo sono scordato. Quindi, è tutto io non, non, non sono uno youtuber studiato per parlare bene, io sono un utente eh, nella mia vita, ho letto molto, guardate i miei video adesso ho cambiato location un po di tempo a questa parte perché mi avevano riproverato mi avevano detto no guarda i tuoi video sono monotoni perché non cambi location perché si è vestito allo stesso modo perché parli delle stesse cose e allora adesso ho cambiato location per la soddisfazione dei miei criticoni infatti invece di avere la mia biblioteca questo placard alle mie spalle che è un armadio murato e eh, invece di vestire con i soliti vestiti oggigiorno per esempio neanche i filmo in cravatta e giacca eh, questo questi, sì, sono, sono tre e poi una bella croce dato che abbiamo Beh, di un evento funesto, allora dicevo, Montalbano. e eh, lui stesso ha rappresentato la sua persona le mille contraddizioni del nostro paese perché, fra l'altro, ha dichiarato tutti eravamo fascisti. La civa il ciango, ecco, ciao amico mio. Oh, amico mio, la civa Ciango, come stai? Spero bene, complimenti per i tuoi video musicali, sono veramente stupendi. Allora, dicevo, montalbano ha rappresentato la grande intellettuale che è stato le contraddizioni della nostra epoca, durante il fascismo, erano tutti fascisti gli italiani, anche Lattaio, il postino, eh, tutti, Poi, dopo il fascismo, sono diventati tutti antifascisti e comunisti. Sembra che molti dei nostri connazionali di allora e del dopoguerra, soprattutto giovani, erano attratti dalle ideologie totalitarie. Quindi sono passati senza problemi dal fascismo al comunismo, come per esempio Giorgio Napoleta, Napolitano, che era fascista dei GUF, come altri comunisti italiani. Per esempio adesso non ammiro Togliati, è passato al partito comunista, ma lui ha rappresentato l'ala la destra ultranzista, transigente ultra del comunismo italiano quando c'è stata la primavera di Praga in Cecoslovacchia e la gente chiedeva eh, più democrazia, più libertà, ah, più partecipazione e quindi anche il i politici cecoslovacchi non chiedevano l'abolizione del comunismo, di uscire fuori dal patto di Varsovia, ma chiedevano un comunismo dal volto umano, come si diceva in Italia. Sono andati i sovietici russi con i carri armati e hanno schiacciato la primavera di Praga assieme alle persone, hanno massacrato. Migliaia di persone eppure erano scese in piazza quasi milioni di persone in Cecoslovacchia. Che era la Repubblica Ceca più la Repubblica Slovacca. Adesso Giorgio Napolitano che diceva in Italia lui che è stato un ex fascista. Una 100 mille primavere di Praga, se è necessario reprimere nel sangue queste insorgenze incitate dall'Occidente per salvare l'Unione Sovietica la civa il ciango cieco tutto bene santa chan grazie sono molto contento caro amico che tutto ti va di bene e spero che le cose vadino sempre meglio qua non so che distanza mantenere dal dal cellulare per apparire in corpo intero allora, eh, in Italia, d'altra parte, siamo sempre stati dei volta a gabbana dei furbetti. Adesso ci piace, dal dopoguerra, oggi votare differenziato: non ci piace buttare lo sporco differenziato, ma ci piace eh, votare differenziato. cioè eh, Mi ricordo io che vivevo anche a Casal Paloco, abbiamo avuto eh, il capo del uno. Della Giunta, non so, il nostro era la tredicesima circoscrizione, non so che che ruolo aveva il capo lì un comunista, poi c'erano dei missini, poi la maggioria la maggioranza era democrazia cristiana. Socialisti. Poi si cambiavano le sedie eh, nella giunta, nella circoscrizione non cambiava nulla perché una volta ci abbiamo avuto nella nostra circoscrizione. Comunisti, poi più democristiani, uno può pensare, cambiano le politiche no, no, no, no, non cambia niente sempre lo stesso, tutto uguale eh, eh, in 30 anni fino a che c'è stato Mani Pulite, dangopoli e non sono caduti vecchi partiti. Non è cambiato nulla, capito? Poi i comunisti si sono riciclati che dopo le mani pulite colpisce il Partito Comunista. Quindi non sono stati colpiti. Ma allora ritorniamo al padre di Montalbano. Il padre di Montalbano Camilleri ieri poi il suo nome completo, hai capito? Eh, qualche che dice cabina di regia. È da fare a ah, sì, cabina di regia. Eh... quando vorrei salutare un po' di persone io intanto vi dico ecco Camiglieri eh, vabbè. Andrea Camiglieri ma lui si chiamava carogero mi sembra tutti lo conoscono col suo nome forse il nome di battesimo andrea logero camiglieri ecco mi ricordo intanto che se voi volete io il vostro canale lo patrocini lo sponsorizzi, non so come dire. Faccia una campagna dei vostri canali sotto questo video o in community. Vi sarà arrivata la notificazione Per esempio, c'è un'inchiesta, un, un sondaggio nella mia community. Molti miei amici non fanno le inchieste in community che si guadagnerebbe in pubblico anche in eh, iscrizioni allora nello spazio della mia community andatevi a cercare il community perché io sono o la partnership di youtube ma anche qua rispondete al mio sondaggio in community sotto il commentario di questo video o di qualsiasi video Lasciatemi un commentario che poi io vi saluto nel prossimo video, alla, alla fine del mio prossimo video, ma io dicevo, intanto saluto la civa il chango ciao così vi sponsorizzo il canale. E intanto, saluto di e supartama, e poi saluto tv. Arthur Conch TV, ciao. E dalla Cina mi scrive. E poi vai e be' con io, e lo con gli anni, ricami. Ciao, allora dicevo, beh, eh, la morte di Camiglieri c'era trista molto. E' trista molto perché è stata una persona che ha contribuito molto alla cultura del nostro paese. Francamente, uno non è che può dire, ma a 93 anni già ha vissuto molto. Certo, era molto malato, forse non per colpa del colpa della sigaretta che fumava spesso, ma quando uno arriva a 93 anni non ha la coscienza di essere troppo vecchio come per continuare a vivere. Se uno arriva a 150 anni, probabilmente per più che sia vecchio, malandato, dice no, altri dieci anni, un altro anno, ancora, e così, alla fine non ci si accontenta mai. e Che vorrebbe morire subito, sono anche le persone che vogliono morire subito. E veramente bisogna essere, avere delle idee suicide. Allora, come dire però bisogna dire aveva già 93 anni era una cosa che per lui stava dietro l'angolo ogni giorno ogni giorno sapeva che poteva succedergli non è che sta è stato un tramba che sorpresa Capito? ogni giorno sapeva che poteva succedergli che poteva essere il momento buono cattivo sì, eh, non si è giocato una lotteria e eh, anzi forse era così malato che ha smesso di soffrire però ecco eh, rimarrà in eh, duro che sopravviverà nei suoi libri soprattutto in monte albano ma adesso mi viene un interrogante il serial che stanno trasmettendo adesso nella rai è basato sulle opere che già camiglieri ha scritto ma ci sarà un futuro per Montalbano continuerà eh, la, la, la, la trasmissione della serie Montalbano ci sarà un'altra serie che io ho ascoltato un programma televisivo della televisione eh, spagnola tv e televisione non so come che significa quell'acronimo e il pubblico protestava perché non trasmettevano più montalbano da diverso tempo e i conduttori hanno detto no no ma è che camiglieri sta scrivendo i nuovi racconti per fare il serial Quindi ieri eh, andrea calogero camminieri rappresentato l'eccellenza del Made in Italy perché eh, diciamo è uno dei prodotti della RAI che più fatturano che si trasmette pure all'estero. Voglio vedere quanti programmi della RAI e della Mediaset e di altre televisioni si trasmettono all'estero come Montalbano. Montalbano è come la Nutella, è come Peroni e Montalbano è come la Barilla. Montalbano è come i prodotti della ferrero montalbano e come moretti montalbano è come insomma eh, che io da piccolo pensavo si chiamasse balilla la pasta sempre al dente eh, montalbano è come, come tutti i prodotti di consumo italiani eh, soltanto che è un prodotto intellettuale dell'industria culturale eh, di solito esportiamo cibo esportiamo tecnologia Addirittura i tarocchi, le figurine che adesso se li sono comprati gli stranieri, ma Montalbano esportava libri. Quindi è tutto un dire se nel mondo si legge poco, si legge nulla. Montalbano esportava la cultura italiana, quindi è per quello che lo ammiro molto. È riuscito a vendere all'estero i libri, che sarebbe come vendere le bacchette per il riso ai cinesi o ai giapponesi. Non è poco e se qualcosa di cui non si sente la mancanza, potranno essere i libri. I nord americani hanno molti best-seller, molti racconti eh, come quelli di Lovecraft, di letteratura contemporanea. D'altra parte loro non hanno molta storia, e la maggior parte dei nordamericani se leggono non leggono libri del vecchio continente, ma leggono letteratura moderna. Perché è più simile e con geniale alla loro idiosincrasia, le bocano Stephen King, Paolo Coelho, Wilbur Smith, ma non ti leggono Omero, Ovidio, Seneca, eh, Virgilio, Dante Alighieri. Quelli ce li leggiamo noi e noi magari non leggiamo molto Montalbano, ma negli Stati Uniti si legge più Montalbano che in Italia e si guarda il serial televisivo. Quindi Andrea Calogero Camiglieri rimane una eccellenza italiana e un orgoglio italiano, una punta d'eccellenza italiana perché esporta e vende molto. Ma io mi chiedo, fosse il caso che riscoprissero qualche inedito di camiglieri per continuare la produzione del serial avrà scritto più di quello che è stato televisivamente fino adesso no che dicono l'ultimo episodio di questo serial sarà un racconto che ha scritto per prima come presagio forse prima o poi sarebbe morto d'altra parte dieci anni fa ha iniziato a scrivere i racconti di Montalbano, allora ci aveva un ottantina d'anni 83 anni Molto probabilmente avrà pensato che prima o poi ci sarebbe successo qualcosa agli 83 anni. Era stato operato molte volte stava poco bene. In salute era cagionevole, c'aveva cioè una cattiva qualità di vita. Avevo 83 anni, allora immaginato. Magari non durava dieci anni, ha scritto subito la conclusione. Un ipotetico serial. Invece poi è andato avanti di serie ne ha scritti molti, ne avrà scritti 10, ma forse ne ha eh, chiusi nel cassetto, una, perché questi scrittori. D'altra parte, se voi guardate eh, l'ispettore Derrick il tenente Colombo, l'ispettore Cojac eh, Ceridan, eccetera, come i libri di agatha Christie. Sono tutti scritti in modo modulare l'inizio è più o meno uguale cambiano i personaggi le situazioni morti le, il delitto cambia però no, l'inizio è sempre lo stesso l'apertura è sempre lo stesso della stessa di montavano c'è un'evoluzione del racconto eh, viene fuori un, un elemento drammatico un conflitto narrativo e poi viene la soluzione del delitto Intanto, Montalbano ha potuto avere una relazione amorosa come James Bond, no? Con un'altra donna eh, in ogni episodio una nuova magari, però i discorsi, i dialoghi sono sempre modulari, cioè ricordate i vecchi disegni animati giapponesi degli anni 70 e 80, gli anime come li chiamano loro? Quando tetsuya corre, le scene della corsa sono le stesse. Quando parte Mazinga Z o Goldrake, le scene sono sempre le stesse. Perché? Perché? avevano un budget limitato e utilizzavano le stesse scene di apertura. Quando per esempio dava un pugno perforante, partiva il pugno nello spazio, era sempre la stessa scena. E la stessa forma di scrivere, per non perdere tempo, per scrivere molti episodi. Hanno impiegato Agatha Christie e anche Camillieri, perché è, è, è tutto modulare, cioè non è che ogni scritto è diverso dall'altro. Allora, probabilmente questi scrittori seriali che scrivono serial come Agatha Christie, che si era inventata tre o quattro personaggi e poi ogni episodio è un delitto diverso, eppure le ambientazioni sono sempre le stesse. Come leggere Phantomas, i racconti di Phantomas eh, più o meno i personaggi sono gli stessi e fanno sempre le stesse cose cambiano le contingenze cambiano i delitti e cambiano i personaggi secondari Allora, probabilmente camiglieri avrà destinato nel cassetto 10 20 30 opere diverse non so voi che ne pensate ci sarà un seguito a montalbano o non ci sarà un seguito a montalbano lasciate i commentari sotto questo video temi delle vostre spiegazioni io poi in un altro video eventualmente ne ritornerò a parlare ci sarà una continuazione alla serie di montalbano scopriranno dei racconti inediti di andrea rogero camiglieri al secolo andrea camiglieri oppure no Oppure dopo questa serie ispirata a ciò che ha scritto, non ci sarà più Monte Albano. Allora la Rai inizierà a trasmettere gli episodi di dieci anni fa. D'inizio che molto probabile che facciano questo: finita questa serie ritornino a trasmettere ciò che hanno trasmesso in origine e poi. E poi solo dopo solo dopo magari fra dieci anni riscopriranno dei manoscritti scritti nel frattempo perché io so che lo per esempio quando ha, ha avuto successo in italia e nel mondo con l'alchimista in italia ha raggiunto il successo un anno dopo o due perché intanto ave, aveva raggiunto il successo in brasile lui in realtà aveva scritto già 5 o 6 novelle, e poi ha pubblicato: non è che uno scrittore, come molti credono, perché si deve tenere in allenamento. Scrive un libro, lo pubblica, c'è successo e non fa più nulla. Al contrario, proprio perché hai avuto successo, devi continuare a scrivere, a scrivere, a scrivere. Che se no non ti tieni in allenamento e poi non è che viene l'editore da te a ah, bene c'hai un altro libro lo devo scrivere perché ti perdi il treno se devi prendere una coincidenza di due treni è bene avere già il biglietto dell'altro treno perché magari arrivi cinque minuti prima che parte e devi cambiare binario ma se lo devi andare a comprare a fare la fila perdi la coincidenza allora il treno che prendi è fra 4-5 ore non fra 20 minuti ora allora, quello già aveva scritto eh, Monte 5, eh, aveva scritto le novelle che sono uscite dopo me è così, non è che l'ha scritto l'anno in cui è uscito perché già si teneva preparato o forse addirittura l'alchimista l'aveva scritto dopo determinate novelle, non ti viene a raccontare. Sì, ho, ho avuto successo su una novella che ho scritto proprio quell'anno, ma quelle che ho pubblicato dopo le avevo scritte prima. che ti vogliono far credere? Grazie al successo che tutte e tutti voi mi avete dato, io mi sono incoraggiato, ho continuato a scrivere e adesso questo è il libro che ho scritto in questo momento. Magari Monte 5 l'aveva scritto molto prima dell'alchimista, molto prima. E poi l'alchimista è un qualche cosa che lui si è ispirato a una novella precedentemente a un racconto precedentemente scritto quindi è una riduzione di un racconto più largo ha rifritto quello che aveva fritto prima e magari l'aveva estratto da quello che aveva cucinato da qualche altra parte è così che fanno gli scrittori che scrive tutti i giorni sul giornale che parla come camiglieri i giorni nella radio aveva la, la sede della radio rai di fronte casa proprio quasi di traverso ma di fronte uno che se la passa leggendo tutto il giorno che aveva un filippino che era filippino come eh, bibliotecario c'era questo filippino gli sistemava i libri tutti i giorni e li spolverava aveva così tanti libri che si accumulavano di terra di zozzeria di acari di marchi e questo filippino andava tutti i giorni a pulirgli i libri della biblioteca a spolverargli i libri Quanti libri che aveva, cioè aveva tutto un appartamento magari di, di sette ambienti pieni di libri perché ogni giorno leggeva un libro nuovo un giorno magari scriveva pure un libro nuovo e chissà quale materiale inedito già avrà un decimo delle sue biblioteche e librerie in casa sono di scritti suoi. Eh, non, non dovete pensare che lo scrittore oggigiorno raggiunge il successo semplicemente scrivendo un libro e poi non scriva più niente per anni. Uno che ha voglia di scrivere, che sente la necessità di scrivere, che riesce a scrivere, è un grafomano, uno che si attacca al quaderno e lo finisce in un'ora. Uno che c'ha bisogno di carta, carta carta un vampiro della carta dell'inchiostro, si piangerebbe una stilografica a inchiostro nella vena, perché ha bisogno di inchiostro di scrivere il fumo dell'inchiostro della carta che assorbe l'inchiostro della carta vergine fresca, bianca. Allora, scrivono giornalmente un'enormità e poi passano il tempo a correggere quelle che hanno scritto perché soprattutto sentono la necessità di esprimersi di esprimersi di fronte a se stessi più che di fronte agli altri e poi pubblicare far conoscere far conoscere il loro pensiero mi devo portare dell'acqua parlo parlo <coughs> mi si chiude la gola ma tutto questo è il bello della diretta e sentono la necessità di necessità gli scrittori come camiglieri di scrivere ma di scrivere i quaderni gli ac computer chissà quanti archivi c'è, ha perdono la password vedono 80 libri che magari avrà scritto nel computer o nel notebook o nel cellulare molti scrittori hanno un portatile non ha connessione a internet perché hanno paura che un hacker soprattutto se sono scrittori importanti possa rubare gli iscritti capito e allora scrivono nel portatile salvano in un pendrive in un altro pendrive perché non so uno scrittore come Wilmo Smith scrive così tanto e poi va dall'editore con un libro e li porta tutti. L'editore sceglie questo. Quest'anno bisogna puntare su questo, perché va molto il tema del deserto. In Africa c'è, anche in Sudafrica c'è una zona desertica. Oggi è il tema del deserto e del suo riscaldamento globale. Bisogna approfittare di quello. Gli altri che sono ambientati nella costa oceanica dell'africa nella zona artica non vanno e poi passa uno due anni tre anni e wilmors beat va dall'editore pubblica gli altri libri e no ci dispiace non lo possiamo pubblicare perché gli altri libri perché lei si farebbe concorrenza da solo che succede e ha sempre più successo con il suo nuovo titolo che ormai di nuovo non è perché l'ha pubblicato da tre o quattro anni e si continua a pubblicare per la prima volta in altri paesi e a ripubblicare nei paesi dove è stato pubblicato quindi se uscisse un altro libro di Wilmus Beat o di Coelho o di scrittori molto importanti a livello mondiale che vendono un fagotto di copie in ogni paese la gente che vuole gli ultimi libri adesso Virus, non comprerebbe più il video già uscito la volta precedente, capito? Non, non, non comprerebbe più eh, l'ultimo, il penultimo libro, ma comprerebbe l'ultimo che tutti dicono ah. Ti sei comprato l'ultimo libro di Coelho? No, cioè io, io ho il penultimo. Io il penultimo non l'ho comprato. E quale quello che è uscito tre anni fa? No, è uscito tre anni fa. Adesso è uscito uno nuovo. E allora, se quello che eh, uno scrittore continua a vendere moltissimo, possono passare dieci anni. Gli editori nel mondo non lo vogliono, non vogliono pubblicare un altro libro. Che sta vendendo moltissimo quello che sta vendendo e gli dicono no non ti pubblichiamo più un libro nuovo ma perché che ancora stiamo vendendo milioni di copie quello che eh, hai già pubblicato perché pubblicarne un altro smetteremo di vendere questo dovremmo spendere del denaro per lanciare il nuovo quindi è per quello che molti molti scrittori hanno decine di libri nel cassetto che potrebbero essere pubblicati tutti quanti oggi giorno oggi stesso però non sono pubblicati e si farebbero concorrenza da solo la gente vuole l'ultimo libro e uno scrittore non vende molto pubblica un libro all'anno si capisce perché ogni anno riesce a vendere molti libri un titolo molte copie di un libro ma se vende moltissimo e le vendite sono in ascenso Dopo anno e aumentano, non c'è ragione di pubblicare un nuovo libro. Quindi, sono degli autori che eh, in vita pubblicheranno dieci libri perché pubblicano un libro ogni dieci anni e vivono cento anni, pubblicano meno di dieci libri. Ma tu vai a guardare nel cassetto, sono altri cento libri e succede che poi quei libri. Pubblicano i figli, i nipoti e i discendenti, continuano ad avere successo gli scrittori. Perché che ogni libro aspetti dieci anni, sono cento, cento titoli e sono mille anni che dovrebbero impiegare. Quindi, ieri, se è avuto così tanto successo, non poteva pubblicare ogni anno un libro, poi un libro i libri sono cari oggigiorno libro di 10 20 30 racconti polizieschi la gente ci impiega un anno a leggerlo non tutti lo comprano entro l'anno di pubblicazione magari dopo due o tre anni che devono pensare vedono per la prima volta un episodio di montalbano lo vanno a comprare il libro che è uscito se pubblicano un altro libro non comprano quello precedente si compri l'ultimo libro di camiglieri. camiglieri avrà pubblicato di montalbano 20 libri fai te li compri tutti i 20 qualcuno lo fa ma se ci metti un anno a leggerli compri tutti i 20 e non li leggi più nel resto della tua vita oppure non li leggi di le regali perché dici no adesso mi sono stancato voglio leggere un altro autore e allora come continuerà secondo voi questa è la domanda la domanda a favore di camera ecco qua questa è la domanda che vi voglio porre che mi porgo Continuerà il serial di camiglieri perché riscopriranno dei volumi scomparsi, dei libri scomparsi nel cassetto di camiglieri. Commentate qui sotto e anche condividete il video affinché i vostri amici possano opinare commentando qui sotto. Non vi scordate che io vi suggerirò dei video qua e eh, nelle cartelle a fine video. Vi consiglio dei video miei da guardare, ma secondo voi ditemi un po' veramente continuerà il serial televisivo di Camerelli? Perché è quello che tutti mi domandano nel mio Instagram, Sant'Enchan. In Quindi vi invito a seguirmi anche in Instagram, continuerà il serial di Montalbano trasmetteranno gli episodi vecchi dall'inizio degli ultimi dieci anni non lo trasmetteranno più scopriranno degli inediti ai quali ispirarsi oppure la produzione della nuova regia dei nuovi libretti dei nuovi testi sarà affidata a qualcuno che si ispirerà all'opera di Andrea allogero Camiglieri, qualche scrittore, si daranno eh, il compito a qualche scrittore di ricostruire dei nuovi episodi a partire da quello che Monta, che Camiglieri ha scritto fallo soletto col quale mi soffio il naso che intelligente, no? E poi mi sembra che più che altro è sporcizia di colla, perché mi si stacca sempre qua 12 eh, 7 anni hanno questi occhiali anche incollati qua come potete vedere perché mi ci sono seduto sopra questo si smonta ormai da anni che non mi si smonta più il cavallo qua del naso che l'ho appiccicato con la colla comprati nuovi e iniziato a smontarsi nel 2012 ma adesso da un po' di tempo vede perché mi cadono perché si sono allargate le, le, le stecche, qua allora, siccome non fa più pressione, nel tanta pressione nel naso, io non asso. Allora, intanto abbiamo fatto 39 minuti e 37 secondi, è stato un live largo. Tanto largo, io non so se mi sarò ripetuto un po' e quindi non vi voglio stancare. Ma sentivo di fare questo video sulla morte di Camiglieri, qua che mi vogliono dire: mi è entrato, ho avuto tre comunicazioni. Una comunicazione. E niente, persone che si comunicano in un canale che. Eh, allora, Vediamo un po'. Gli rispondo. Ciao. civa il ciango che forse non so se mi segue ancora ciao oh, carissimo amico mio anche qui tutto bene e la civa il ciango cieco allora dicevo sì infatti non mi segue più grazie mille di seguirmi io continuerò a fare dei video perché ho avuto negli ultimi due mesi un promedio di tre video a settimana, però io ho rallentato. Ma l'ho fatto anche nel passato. A volte facevo due o tre video a settimana, poi nessuno per un mese molti Mi dicono, ma siamo preoccupati perché non hai fatto più dei nuovi video quando non vedete dei miei nuovi video, volete aiutarmi, volete supportarmi, mi sopportate. Mi raccomando, andatevi a vedere tutti i miei video vecchi che io li ho fatti con lo stesso sforzo con i quali continuo a farli adesso e poi perché mi vedete come ero più giovane nel 2013-2014. È da quasi sette anni che faccio video il 7 febbraio 2020 saranno sette anni che compie il canale allora mi raccomando quando non faccio dei video o quando volete vedere ne di più vedete tutti i miei video potete selezionare andate nella lista di riproduzione video potete scegliere quelli più vecchi quelli più visti o gli ultimi video Avete da scegliere, poi ci sono molte liste di riproduzione sugli animali, sui vari tutorial, sui cellulari, eh, tutorial di gastronomia casareccia, sulle notizie. Io prossimamente farò una live sulle notizie. però andate a cercarvi eh, i miei video già trasmessi, perché è un peccato che guardiate soltanto gli ultimi. Io cercherò. Se voi commenterete i miei video di andare nel vostro canale date like a un mio video commentatelo e io vedrò un vostro video Noi video miei voi guardate commentate gli date like io farò con i vostri video non importa che siano video di gameplay di tutorial di, di quello che sia io ogni mio video che voi commenterete per farmi sapere che l'avete visto magari commentando nel contenuto e avrete messo like e l'avrete commentato che per commentarlo dovrete vederlo io andrò a vedere un vostro video quindi se vedrete 20 miei video io vedrò 20 Sì, sì, però è un calafranto? È che prende? Nah. Nah. No! No! È sciendomi a